Ciao a tutti, oggi prepareremo la treccia di pan brioche riviena di marmellata, il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono latte, lievito di birra fresco, zucchero, farina di tipo 00, farina di tipo manitoba, olio extravergine d'oliva, uova, sale, granella di zucchero e marmellata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, il lievito e il latte. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo le farine, l'essenza di arancia o di brioche, l'olio, l'uovo e il sale.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 Adesso lo stenderemo su una spianatoia con l'aiuto di un mattarello formeremo un rettangolo che divideremo in tre parti uguali. diviso l'impasto in tre parti adesso andremo a posizionare la marmellata chiudiamo delicatamente l'impasto formando dei cilindri A questo punto spennelliamo con un tuorlo d'uovo mischiato con un pochino di latte. Completiamo cospargendo la treccia con granella di zucchero. Trasferiamo la treccia su una teglia e lasciamola lievitare per altri 30 minuti. Trascorso il tempo Adesso cuoceremo a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. La treccia di pan brioche è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Treccia di pan brioche riviene alla marmellata. Grazie, e alla prossima ricetta!